Allora prendiamo un lenzuolo o una lamiera dove faremo cadere il compost filtrato, dopodiché abbiamo un supporto per la nostra rete o se abbiamo addirittura una rete già che si supporti da sola andrebbe anche meglio. Io faccio così, quindi questa la mia era corrugata, la uso perché mi è facile poi scivolare con la pala e ributtare sul filtro gli scarti della prima passata. Quindi questo metto qua a filo. Questo è bello attaccato lì e con una forca, non so se si vedete una forca gli do l'inclinazione che voglio, ecco così Lo aggiusto un po', vediamo anche se un po ballerina va bene non butterò grandi quantità di compost sul filtro se avete una rete di materasso di quelli eh, di quelle reti vecchie più o meno di un centimetro vedete quadratini di un centimetro così va bene ma anche più piccoli un po più grandi va comunque bene giusto un attimo la telecamera ecco e poi nulla così ora questa rete è un po' fina non è che sia fina è un po corta quindi posso, posso filtrare solamente poco materiale alla volta se fosse una rete un po più alta tipo così o una rete di materasso andrebbe molto meglio quindi il processo sarebbe molto rapido avanti così vedete, per quello che resta, lo posso rifiltrare così lo setaccio bene poi la forca mi aiuta ad inclinare il setaccio nella maniera che mi è più congeniale quindi se ho un, un compost che ne so troppo umido per esempio avrò bisogno di eh, un setaccio che sia un po' più verticale in modo che scorra più facilmente verso il basso se invece è un compost asciutto e anche fino allora posso avere anche un setaccio quasi quasi piano vado così Hey. Adesso siccome sto andando un po' verso il centro del, del mucchio di compost si sta facendo più compatto e più umido, quindi mi sa che eh, inizierò a girare intorno così per prendere il materiale più asciutto e più decomposto. Dopodiché girerò tutto il mucchio per far sì che si decomponga meglio. E questo è il risultato finale alla fine. Spero si veda bene. Ecco qua. Questo. Un bel compost di un anno, un anno e mezzo, bello granulare a pallotte, speriamo molto ricco di nutrienti e fertile.